benvenuti sul canale di scuola in in questo video voglio parlarvi delle costruzioni a cerchio come vedete sono degli archi realizzati in cartoncino colorati con tonalità diverse cercando di riprodurre i colori dell'arcobaleno compatibilmente però con quanto possano fare i pennarelli e come rendono sul cartoncino e sono concentrici Ve li giro così intuite già con cosa sono stati realizzati. Sono semplicemente i tubi di cartone, le anime dei rotoli di carta igienica o di carta da cucina che sono stati tagliati e poi sono stati sovrapposti l'uno all'altro per riuscire a renderli concentrici. Colorati in modo diverso ci permettono di creare delle costruzioni, dei percorsi, ad esempio in questo modo potrebbe essere un percorso dove far passare un piccolo oggetto, una biglia oppure posso provare anche a fare delle costruzioni più difficili essendo un materiale leggero mi permette anche di provare a creare delle piccole strutture come in questo caso vedete arriviamo fino in alto e ci stanno vi proporrò anche le fotografie sul sito in modo che la vediate la stessa costruzione da un, altro, da un altro punto di vista. Posso anche creare degli ambienti in, ehm, in orizzontale dove ad esempio eh, creare degli spazi che decido io, potrebbe essere un villaggio, potrebbe essere una postazione dove si rifugiano gli animali o semplicemente una, un disegno, in questo caso sto cercando di riprodurre un fiore con i suoi petali queste costruzioni si possono anche utilizzare al contrario ossia con l'apertura verso l'alto su questo lato io non li ho colorati ma ovviamente voi ci potete provare le combinazioni vi permettono di ricreare la sfera, ve lo ripropongo così, non è una sfera perfetta perché va leggermente a incastro. Le possibilità sono tante, si possono utilizzare nei mini mondi, nei playset, si possono utilizzare semplicemente come loose parts. A questo proposito io vi rimando al sito dove trovate una guida in versione ridotta rispetto a quella in vendita su Amazon che vi spiega tutte le opportunità delle loose parts e come inserirle nelle proposte di attività per bambini. Buon lavoro!